Sardana hockey è una storia un po' particolare, nasce nel 1946, è una storia più che una storia, è una favola, perché nel 1946 un gruppo di, di giovani sardanesi riescono ad avere un paio di patini, delle paia di patini da, nel dopoguerra, appena passata la guerra, e incontrano un campione che viene a Sarzana per lavoro che è Aver e di lì nasce la storia di questa, di questa favola nel eh, 1946 e il dopoguerra e poi l'hockey ha diverse fasi Aver li ha visti nell'idale della stazione che patinavano e gli ha detto perché patinate solamente e questo gruppo di ragazzi questi magnifici ragazzi del 1946. Tori, Ave, Bonatti, Trafiletti, Lazzoni sono un po' per me dei miti, quando parlo dei ragazzi del 46 io, eh, ho sempre dei privi dentro di me, perché penso che senza di loro questa storia